Ragazzi, oddio, cosa sono tutti questi mostri? Io volevo fare l'intro, ma sto, sto morendo. No, ho sbagliato il pulsante, sto morendo. C ho tre cuori. Devo andare a correre subito in un posto dove curarmi. Ma dove lo trovo? Adesso, un posto dove curarmi. Fammi andare. No, non devo scomparire. Devo passare in Ctrl F5. Che qua muoio. Ah, perché... Ecco qua... No, fan... Ok... Stai zitto... Ragazzi, guardate come sono ridotto... C'ho tipo... 1, 2, 3, 4... 5 cuori... Mi serve un ospedale... C'ho 5 cuori e mezzo... Mi serve un posto dove curarmi... Ma dove lo trovo un posto dove curarmi? Eh... Non ci abbiamo purtroppo... In, nella Brunnercraft... Un posto dove curare le persone... Tutti i malati... Per questo... Oggi ho deciso di finire, anzi non di finire proprio no, però di cercare di finire l'ospedale Quindi ragazzi che ne dite? in questo io con un bel mi piace E prima cosa andiamo a dormire Oh Do cavolo stanno le scale Tanto Tutti i mostri qua fuori E poi eh, Tutte le cose ce l'ho e poi tutte le cose io ce l'ho con eh lo scelto. e no, non mi voglio far ammazzare dentro la terrazza. Adesso andiamo a dormire. Ciao. C'è sta un modo per cancellare la chat? Lo sapete? Ok, e quindi raga, adesso aspettiamo che quel. Ok, già morto. <ride> ok, adesso. Um, tutti sti maiali mamma mia adesso andiamo a costruire eh, il nostro ci stava qualcosa che è sempre utile c'è sempre qualcosa nelle ceste no non stava di qua qui ci stanno le belle pecorelle ho finito tutta la carne ah no sta qua ecco mi sembrava un pochino stanno... strano Stava di qua all'ospedale, vicino al villaggio ci La sta il mio albero gigante No, l'ho superato Dove cavolo stavo all'ospedale? Non mi ricordo Scusate un attimo Ah, eccolo Perché non ho continuato la scala Contro f 3 più N Vabbè, gli se ne frega. Quindi prendiamo i blocchi di qualche che nel mentre ci avevamo già fatti, e, ok. E iniziamo a fare. La prima cosa, voglio levare questi blocchi qua. Ah, però scusate un attimo, ok, facciamo così, e facciamo così, eh, così è più comodo. No, anzi al posto della spada ci metto questo e poi questo quindi devo mettere un blocco qua ok e devo fare un blocco qua un blocco qua un blocco qua sopra e possiamo iniziare a costruire ok sfaccati devo fare un blocco così e poi andiamo sopra è romone della terra e si rompe velocissimamente con il piccone di nere rete come andare di qua poi come andare di qua mi raccomando uscite nei commenti quale eh, scegliere di vetro se quello bianco quale vi piace di più se è quello bianco, se è il vetro bianco oppure l'altra tipologia di vetro eh, che se è quello trasparente, quello normale no, questo devo levarlo ok, oggi lagga un pochino e... ok, adesso no, qua non ci posso passare, rompo tutti i blocchi da qua e io direi di, di agli angoli farci una cosa del genere tutto facciamo agli angoli fare ok una cosa del genere yufu ok bello mamma mia questo è fighissimo proprio bello come l'ho fatto che okay, si sì, è proprio bello ma io comunque la Bruno Craft sto facendo costruzioni bellissime proprio e che piacciono anche pure molto a voi qua voglio fare il gatto più fu ok <ride> si sì, oggi allora poi devo devo fare devo continuare oddio a fare tutto qua questo lo dobbiamo levare in primis ok non mette no dai che piove pure scusate fatemi abbassare un pochino il volume perché se no è un casino se piove pure per favore dai voi sentite che sta piovendo Eh un pochino eh, comunque allora dai se piove pure eh, no dai per favore questo albero comunque devo togliere no non devo togliere i lascia devo togliere l'albero che quest'albero quale sarebbe quale sarebbe quest'albero questo qui ok e questo diciamo l'albero che dà più fastidio perché sennò tutti gli altri non serve, cioè non danno assolutamente niente ok poi uno meno là di qua dove quelle foglie dovremmo scomparire prima o qua dai per favore non fatemi brutti scherzi ok mojang oggi, oggi lagga un pochino scusate un attimo grafica oggi lagga un po' ok ho abbassato gli fbps oggi lagga di meno e eh, no devo, non devo farli qua devo fare sto facendo giusto si sì. allora. oggi lagga proprio di suo non so perché laghi così tanto ma chi gira si sì, aspetta ma non è che se faccio così mi lagga un po' di meno scusate un attimo Grafica, allora, ecco. Pensazione. ok adesso lagga di meno si sì, un pochino lagga pure un pochino di meno del previsto 2 oh. 3 ok poi questo lo rompe 1 2 3 Raga, questo ospedale sembra veramente uno scheletro <ride> Uno scheletro L'ospedale fatta a scheletro Uno scheletro, bella questa battuta Comunque se avete qualche, qualche cosa che vi piacerebbe da costruire Tipo, ehm, io non ve l'ho mai detto ma sono fidanzato eh, La mia ragazza che non ha mai trovato il mio canale su YouTube E non so perché, <ride> perché non lo trova eh, un giorno un giorno eh, fammi levare tutta sta montagna di render block perché che mi devo salire per levare la, la netherroth con la netherroth 25, 23 ok allora. ok yoohoo Fuori, fuori qua andiamo un po' di qua pure di qua doveva tutto un altro blocco ok pure di qua qua non ho rotto un blocco un altro blocchino non ho rotto niente di qua neanche e di qua tutto vai qua tutto ok 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Purtroppo l'ho fatto. No, Adesso... No, poco. no, un altro. No, però... No, sì, un altro, ci sta. Non cadere. Vediamo quanto è alto sono 60. Yufuuu Parkour Allora, devo metterci un blocco E eh, non c'è un secchio d'acqua T slash shiv Bruno Magno Water what, uh, Water Eccolo, water broker mi secchio d'acqua, me lo metto qua e poi metto questo qua e questo qua e facciamo uochi ok, bello <ride> ci siamo divertiti poi mangio pure un pochino ok mangio si rigenera vita e si è non come la spacco quando arrivo qua sopra qua devo fare pure così devo fare pure così oggi lo scheletro lo finiamo eh, ci metterò credo due episodi a finire tutta questa casa perché come voi sapete spero che vi piace io i video cerco di non tagliarli di far vedere proprio tutto perché, anche se è un pochino più lungo e potete anche saltare perché è noioso certe volte, però almeno si vede come costruisce, e anche se i miei lavori non durano 6 ore, adesso siamo a 12 minuti. A me sembra che sono passati 50 minuti, In 12 minuti mi ha fatto tutto lo schermo di, di questa struttura. Che cosa? Come dall'altra parte? Come ho fatto? Ah! Dall'altra parte non ho fatto così ah, vabbè Vabbè poi lo facciamo Facciamo parkour a modi bed. No! Non, è, non mi sono neanche pronto il No non rompere tutto beh risalgo con questi risalgo facendo questa linea 1 2 3 4 5 6 7 tanto spacco pure tutti questi blocchi là Pure questi qua ok chi spacca di poi lo spacco ok devo farlo anche dall'altro lato no, non l'ho rotto ciuffi fammi raccogliere tutti i blocchi qua ok pure tutta questa montagna qua sopra ok /time ok così almeno noi tra poco dovrebbe passare pure la pioggia perché non passa la pioggia non lo so e non lo saprà nessuno quindi devo fare 1 2 e poi buco no però buco di uno solo 1 2 e buco a questo punto me lo faccio con questo 1 e buco 1 2 e buco no e buco quello e buco quest'altro 1 2 e buco questo 1 e 2 questo è già bucato perché è finito qua l'edificio uh. ok vediamo un po' come sta avvenendo bellissimo sembra un grattacielo vero? poi qua devo fare uno, no, uno, due facciamo pure tre e faccio uno e un altro qua e qua tutto pieno facciamo oh, è bello tutto pieno ma qua è di tre o di due poi vedete il ritardo l'ho fatto perché Secondo me dovremmo fare così Cioè dovremmo rompere sto blocco E fare così tipo Cioè aprire là il blocco E adesso arrivo a raccoglierli Poi ovviamente mettivo tutte le cose. Yufu sto rompendo talmente tanti blocchi che tra poco mi si rompe il computer. Dai. Fammi vedere adesso com'è. A fare così Ok Raga Quanti minuti sono Vediamo un po' Sono uh, 17 minuti È rimasto ancora in chiamata Con Syndicate Gamer Guardate, guardate. E 17 minuti e Bello forse bello molto molto molto bello allora adesso unica cosa il pavimento come lo facciamo perché o lo facciamo in calcestruzzo si sì, o lo facciamo in calcestruzzo ed è anche bello oppure io avevo un'idea eh, il tempio greco ve lo ricordate il tempio greco ve lo ricordate eh, lo stesso materiale del tempo greco eh, il quarzo che okay? mi sembra che l'ho lasciato qua no non era qua era qua che ho lasciato qualche materiale mi sembra vediamo un po' quarzo no quest'altro qua ci sono delle cesoie del ferro Vediamo un po' se l'ho scelto qualcosa di qua. Questa cesta. La seconda, no. Questa che roba è qua? Gambo di fungo. I, i, i, i, I blocchi. Quarzo. No. Vediamo un po'. Eh, forse sono nel tempio, lo credo pure io. No sta di là Io fu Ecco qua da qualche parte non mi dico... Ecco qua Che sta cessa Si sì, mi ricordavo che ci stavano un po' di blocchi di quarzo Mi ricordavo che ci stavano un pochino dei blocchetti Allora o questo o questo qua Qui c'ho pure uno scudo lo prendere lo scudo Ecco qua Ok, uh, rivado là ed eccola qua il nostro, guardate che bello, proprio bello è, fammi fare uno screenshot però un po' da sotto, ctrl no, più due ok. control più 2 questo con lo metto come miniatura control F3 più n ok e quindi però mi devo andare a prendere una pala o così o così o così qual è più bello si vede si vede un pochino la differenza C'è il calcestruzzo più bianco Questo ha le linee E questo no Secondo me dovremmo fare Una cosa del genere Cioè mettere il Ok ho levato l'audio Il calcestruzzo liscio Tutto qua Cioè tutto Ma poi è una cosa mia o mi fa andare più veloce Ah no è una cosa mia allora, e eh, tutto il calcio su invece quello normale solo per i lati, perché vedete che, ok, mi si è buggato vedete che è tipo più bello per i lati, vedi, vediamo un po' se mi piace, no, ok, no, così questo quarzo, quarzo, si sì, scusa, calcio estruzzo adesso con il quarzo, qua ti uh, slash download sul creative ok così facciamo pure prima eh. ok però devo stare attento a non rompere tutto ok ok abbiamo rotto un po ok ok vabbè qua ci metto questo quindi c'è cosa così per, diciamo, tutto il, per tutto il, oddio, no, non voglio guardare il blocco di terra, per favore, raga, aiuto, no, questo è il calcestruzzo, quell'altro qua, ok, grazie, ok, così, così, così rompiti così così dammi la torcia e poi fa tutto calcestruzzo quello liscio però secondo me è più bello così S ditemi voi come vi se vi piace se non vi piace eh, solo che c'è sta tutta sta pioggia mamma mia Aspettate un attimo di slash slash team set natt ci stiamo già sono in letto bianco Vai in bianco team ospedale dormi ok raga nel mentre iscriviamoci al canale youtube ci vediamo questo